Noi eravamo, eravamo perché i GAP erano organizzati non più di tre. Cioè tre sapevano dei tre e non oltre. Allo scopo che se venivano presi, purtroppo si sapeva che a Villa Cucchi torturavano, come hanno torturato Paolo Davoglia, torturato... La Tina di Cavriago, la Rosina, e purtroppo si sapeva allora, si creavano i GAP e avevano preso questo provvedimento, di non, cioè Zanti, Maurizio, nome di battaglia, aveva organizzato nel senso di non fare un, un, un, oltre, non oltre il gruppetto di tre. Poi, poi con l'andare del tempo si formavano, si riuniva e si facevano le azioni combinate. Sì. Gruppi armati partigiani che non hanno niente a che fare, perché avevamo anche dei. Non erano tutti comunisti. Io lo, lo ero, nel senso che la, il gruppetto era, eravamo tutti compagni.